sera agli amici di Sortino 5 TV, purtroppo commenteremo una, una, una sconfitta, un'altra sconfitta nel giro di due giorni, e... purtroppo il calcio è così, soprattutto il calcio a 5, abbiamo regalato un tempo ad una squadra secondo me come lo cicli brava tecnicamente ma lenta, infatti dopo aver regalato un tempo anche perché c'è stato qualche, qualche piccolo, diciamo così, eh, errore da parte di, di Luca, ma viene da, da due mesi di inattività, tre mesi di attività, non me la sento di buttargli la voce addosso e non è neanche giusto, come non, è, non, è, non sarebbe neanche giusto portare la croce su Francesco che è sul 4-3 in piena rimonta ha sbagliato il rigore, perché quello non è un rigore parato, quello è un rigore sbagliato, però ci sta, ci sta, in questo momento siamo un po' sfortunati, prendiamo autoreti, eh, sbagliamo i rigori, prendiamo pali, prendiamo traverse, eh, regaliamo un tempo perché il secondo tempo l'abbiamo fatto alla grande e io credo che se noi avessimo fatto il rigore sicuramente eh, avremmo portato a casa la partita perché lo Scicli non ne aveva più È eh, una squadra, ripeto, tecnicamente buona, forte, ma lenta quindi ritengo che la partita non, non ne vogliono gli amici di Scicli hanno vinto meritatamente per carità ma molto demerito è nostro, moltissimo demerito eh, stiamo pagando le essenze di Sebi le essenze fuori casa d'Alessio il nervosismo di qualcuno che dovrebbe stare più sereno e mi riferisco a Giuseppe, magari si è nervosito perché effettivamente ha fatto un errore sul gol di punizione, però ci sta, Giuseppe, i ragazzi portano la croce da, da due mesi, da, da settembre, quindi non mi sento di rimproverargli niente se non che noi abbiamo rimesso il campionato in discussione, perché sia a Palagonia sia qua, secondo me abbiamo regalato... Abbiamo buttato dei punti, cioè non abbiamo preso niente e almeno in una delle due partite la vittoria l'avremmo meritata. Vuol dire che ora ci rimboccheremo le maniche, ne parleremo domani sera, eh, sabato abbiamo una partita importante con l'imbromeraco eh, perché se, se dovessimo perdere anche quella saremmo risucchiati nel gruppone ma ehm, lo Cicli dovrà andare in campi sicuramente ehm, dove rischierà come anche il Santa Croce Camerina. Eh, ripeto se noi non avessimo regalato un tempo saremmo qui a commentare sicuramente una vittoria e ripeto poi anche gli errori individuali hanno pesato sul, sul risultato sia del portiere ma sia anche di chi eventualmente doveva mettere la partita al sicuro cose che possono capitare. Mi ha fatto molto piacere venire qui a Cicli perché eh, ho, ho ritrovato parecchi amici eh, del vecchio Cicli quando erano in Aina, due, avevamo guerre eh, sportive per quanto riguarda l'under 21 e la Juniors, eh, mi ha fatto un enorme piacere, è sempre una bella piazza, Scicli, un bellissimo palazzetto, magari l'avessimo noi, eh, complimenti comunque allo Cicli che, eh, che ora si trova in destra alla classifica. Mh, anche se non voglio togliergli tutto il merito, ma una, bu una buona parte di queste teste della classiva gliele abbiamo regalata noi stasera. Eh, ne parleremo e sabato dobbiamo, ci deve essere un'inversione di rotta perché eh, se vogliamo arrivare primi e non staccar farci staccare dobbiamo andare a vincere la partita con l'imbromadacco che non sarà facile perché è una, partita, eh, una squadra ben organizzata dove ci sono giocatori bravi, fra tutti Patrizio Tedeschi, eh, hanno un buon allenatore. Eh, eh, sicuramente avremo l'appoggio del nostro pubblico, che io non finirò mai di ringraziare, perché ogni volta che, che vedo le partite a Sortino ci sono sempre eh, tantissime persone. Anzi, invito, invito tutti i Sortinesi proprio sabato a salire eh, per, per darci una grossa mano d'aiuto, ne abbiamo tanto bisogno. Eh, quindi vorrei che i tifosi della città di Sortino venissero in massa per darci una mano, perché siamo in un momento di difficoltà. Eh, I ragazzi hanno bisogno del nostro apporto, eh, dico la colpa è anche mia oggi perché essendo stato in mibito eh, non sono stato in panchina a Palagonia, non sono stato in panchina oggi e non che io voglia, come devo dire, Ehm, con presunzione a eh, vantarmi ma eh, nel calcio a eh, 5 l'allenatore che non è in panchina non riesce a gestire la, la squadra da fuori, è impossibile eh, purtroppo, e ai ragazzi infatti c'è molta confusione perché non c'è una persona che riesce a guidarli bene ma lì la colpa è mia, non è colpa di nessuno eh, speriamo che finisca presto no speriamo, finirà presto la, questa squalifica e, e speriamo di ricominciare a vincere perché comincia ad essere pesante due sconfitte consecutive un carissimo saluto agli amici di Sorchino 5 di